Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia Nel video di oggi ci occuperemo di un argomento molto semplice il video è molto breve ogni qualvolta viene qualcuno per esempio all'interno dello studio professionale o a casa bisogna dargli la password del wifi e queste password sono lunghe, complicate ci sono numeri, lettere maiuscole, lettere minuscole come possiamo dare una password guest in maniera molto facile e veloce ad un ospite che arriva a casa? Allora è molto semplice in internet abbiamo trovato questo sito it.qr lineetta generator.com in cui può essere generato un code vedete QR, cioè QR code e praticamente lo si stampa e si offre questa schedettina all'ospite il quale con il proprio telefonino e tablet può scansionarlo con il QR reader e automaticamente si collega al wifi senza dover scrivere nessun tipo di password. Allora vediamo come si fa in questo sito che vi evidentemente linkiamo all'interno del box descrizione che sta sotto il video intanto all'interno di questo sito ci sono tante possibilità noi scegliamo wifi d'accordo, vedete che ci chiede il nome della, del wifi, cioè del nostro router noi ci scriviamo Alice Telecom e poi ci chiede la password, la dobbiamo scrivere una sola volta noi abbiamo preparato questa password qua vedete questa è una tipica password la copiamo e poi la incolliamo Vedete, e poi ci chiede per esempio qui a destra che tipo di cartoncino. A noi ci piace questo qua, il cartoncino con scritto scanni. Praticamente si, fanno, si possono far fare questi cartoncini oppure le fate voi e le offrite agli ospiti che entrano. Quindi, semplicemente con la fotocamera del telefonino o con la fotocamera del tablet, è sufficiente inquadrarlo con il QR code reader e automaticamente sono collegati al wifi senza dover fare altro, senza dover digitare tutte queste noiose password dopo che si sono date queste informazioni, il nome della rete la password corretta e poi bisogna indicare se è una WPA o una WPA2 cioè se è una WPA, una WPA2 o una WEP ma queste qua sono quelle vecchie, non bisognerebbe utilizzarle e dopo aver indicato che tipo di cartoncino si fa, crea un QR code e vedete che viene creato, questo è il vostro QR code poi si fa, scarica in formato JPG. Attendiamo un attimo, vedete stiamo creando il tuo QR code, attendiamo che eh, lo crei e ce lo scarichi, vedete viene chiamato frame.png, a noi ce lo mette all'interno della scrivania, lo doppio clicchiamo ed eccolo questo vedete con la trasparenza è fatto benissimo, basta... Eh, stamparne un po' una decina nel cartoncino e il guest, l'ospite quando arriva, no? bisogna metterci per esempio la password guest dei router se è Telecom, Telecom, pure Vodafone quello che avete e in un secondo con il lettore dei, di questi codici tridimensionali l'ospite ha immediatamente la possibilità di navigare all'interno della, della vostra rete wifi senza dover.